Premi, non ti preoccupare ma che sta messa a bottare no, cana un canale? No, no. Eh, vabbè, ragazzi, lo sai che mi devi bottare? Botta, sto cazzo, no, sto, cazzo no. bottà. sto cazzo, devi bottare. Sto cazzo, devi bottare. Hai capito che devi bottare? Fatti una vita, fatti una vita, ti devi fare una vita, mm. hai è capito? Ma no, che? È ma, ma che è peggio? È ma cosa è peggio? Sì, sì, ma di che dimensioni. cazzo te botti? Tipi di, di dimensione, ma cosa botti? Shhh, fatto inutile. Oh, vedi questo? Vabbè, con no, questo te lo, sto te lo stop e con questo ti torniamo a fare culo. Dei bot, hai capito? Uh, C'è ancora. come si chiama Bubblegum che dice, un, un parlo di filo. Di Max Proietti Max Proyet, come, come far decadere un'immagine ben costruita, look maxata, perché... in 10 minuti è tutta una gag ragazzi in 10 minuti. minuti, ma è una gag